Un'idea nata da un collega geniale. Per far denti è un progetto che riguarda l'ecodontoiatria, quella branca, diciamo, eh, odontoiatria che nasce in America. negli studi dentistici abbiamo eliminato quasi completamente la plastica. Eh, Eco-odontoiatria è anche ecosostenibilità, ma è anche economicità, eh, perché riuscire a prevenire nel campo odontoiatrico provoca un risparmio, sicuramente, l'eliminazione della plastica dall'ambiente, e quindi dagli studi dentistici, eh, un modo di lavorare che sia consono a quello che è la professione e quindi non dentivendoli ma professionisti del sorriso e inoltre un modo di affrontare sia il rapporto col paziente dal punto di vista umano. Babalu è un'idea geniale nel campo sia dell'ecosostenibilità che del, nel nostro campo odontoiatrico. Un'idea che è un'idea di solidarietà prima di tutto, ma anche dal punto di vista della, eh, del risparmio energetico o della economicità o del riutilizzo, del riuso. Insieme a Babalu abbiamo creato un prodotto che per noi dentisti è la base del della prevenzione, un oggetto che è indispensabile ai nostri pazienti, uno spazzolino con il manico in bambù, interamente in bambù, eh, che può essere riciclato nei rifiuti umidi e quindi può eh, rientrare nel ciclo della natura. Per noi eh, dell'Associazione Libero Pensatore, per noi di Babalù, incontrare Verdenti è stata una bella sorpresa. Il nostro scopo era quello di, era ed è, quello di raccogliere fondi per creare una intera filiera di questi oggetti qui in Umbria, quindi produrre, non solamente commercializzare. E Verdenti, e anche te Antonio, eh, eh, ci hai dato una mano enorme, in questo senso, eh, perché è, un, eh, è il sostegno a un progetto di sostenibilità, piuttosto che lo smercio di un oggetto, per quanto un oggetto eh, ecologico come lo spazzolino in bambù. Quindi Antonio, io ti ringrazio tantissimo, perché Uh, sappiamo in questo momento che come anche altre aziende uh, Verdenti che poi non è un'azienda ma un network diffuso in tutta Italia di dentisti sostiene la nostra idea e questo ci fa tantissimo piacere. <sussurra>